In sinestesia ho imparato veramente tantissime cose, perché io sono arrivato qui che ero una figura molto, molto junior e quindi ho imparato molte tecnologie che non conoscevo, mi è stata data la possibilità di studiare tante cose che, che non avrei neanche pensato. Inizialmente mi ero molto focalizzato su delle tecnologie, invece adesso sto allargando tantissimo i miei orizzonti, infatti sono molto, molto contento. Sono Michele Forchione e sono un Web Developer. Il mio primo ricordo in sinestesia è stato forse proprio il giorno del colloquio che mi sono presentato e ho conosciuto Francesco e Riccardo ed ero super emozionatissimo perché era arrivata una chiamata che non mi aspettavo minimamente ci avevo provato così proprio per, dai proviamo a mandare il curriculum a sinestesia e invece mi avevano chiamato, sono arrivato, Dio, ero emozionatissimo e non sapevo neanche bene come com raccontare le cose però loro mi avevano subito fatto sentire a mio agio mi hanno tranquillizzato, è stato molto, molto, tutto molto bello. La mia giornata tipo in sinestesia, adesso che siamo in smart working, è, è più o meno sempre molto molto statica, nel senso che mi alzo, faccio colazione, mi siedo alla mia postazione super attrezzatissima. Diciamo che l'inizio della giornata è dedicato ai daily, quindi a, alle riunioni per vedere il progresso dei progetti che, che seguo, che insieme ad altri colleghi. Poi generalmente mh, vado a spulciare i task che devo svolgere durante la giornata sì, in base ai progetti e dedico anche molto parte della mia giornata a, a dare supporto a, a, alle nuove menti, alle nuove leve che, che accogliamo nel nostro team web. Ah, con i colleghi è un rapporto pessimo, li odio tutti, tantissimo. no, non è vero, sono molto contento dei colleghi, è veramente un ottimo team, veramente, uno non lo dice per così perché poi sentono e allora uno ha paura delle ripercussioni, ma effettivamente non è facile trovare un team così affiatato di persone che riescono anche a vivere la vita anche al di fuori dell'ufficio. Se fosse un divano probabilmente perché così sarei sempre davanti alla tv a guardare i telefilm <ride> se fosse un colore probabilmente un, un misto tra il rosso un, un bel granata per rimanere su, sui miei colori del cuore <ride> oddio signora ha presente quelle cose di quelle scatole che hanno i colori ma che non è una televisione che se schiaccia i tasti fa delle cose ecco io faccio quelle cose che si vedono dentro quella scatola bianca o di un altro colore se non cercate un ambiente giovane, un ambiente dove volete imparare, dove volete crescere, dove volete formarvi, non venite in sinestesia perché qua è tutto il contrario.